Ciao, sono Zemira e sono sulla piattaforma Wengo da quasi due anni. Fin da bambina ho sentito una forte motivazione ad aiutare il prossimo, complice un'innata sensibilità verso le ingiustizie. Ho sempre percepito, una, in forma tridimensionale, la sofferenza altrui, anche di persone non strettamente legate a me. Sono convinta che il dono della cartomanzia, predestinatami a 12 anni da forze maggiori, è giunta per aiutarvi nei momenti di difficoltà e per far luce sul vostro percorso. Utilizzo principalmente le carte napoletane, mie inseparabili compagne di vita, unitamente ai tarocchi conosciuti molto, molti anni dopo. Utilizzo il pendolo e mi appassiona lo studio delle sequenze numeriche di Grabovoi. 40 anni di esperienza, letture su letture, anni di serate a tema nei locali, la piattaforma Wengo, ma soprattutto le vostre dimostrazioni d'affetto hanno arricchito la mia anima. Il pensiero che anche una sola mia parola vi mi sia stata di conforto, anche al di là della stesura, mi fa ancora credere che il viaggio esoterico intrapreso è la mia unica strada. Colgo l'occasione di ringraziamento a tutti coloro che mi hanno dato fiducia e che continuano a seguirmi. Resto a disposizione di voi tutti su Wengo, nelle orari prestabiliti. Un abbraccio.